haciendo mi Esta Esta mañana estaba stavo pregando e stamattina stavo orando e Dio mi estaba dicendo alcune cose e Dio mi stava dicendo cose perché a veces ci, ci vuole più tempo per una preghiera per una risposta Y otras perché a volte serve più tempo per una risposta e altre volte invece serve meno tempo me ha detto una cosa e il Signore mi ha detto qualcosa. Dice guarda quando uh, deve partorire un elefante. E <coughs> se mira quando tiene che dare alla luce un elefante. Ci vogliono circa due anni. Ci vuole come anni. Invece una mosca ha bisogno soltanto di qualche giorno. Mentre un mosquito solo necesita unos anni. E io effettivamente sono andato a vedere così. E io fui a vedere effettivamente così. E dice guarda la differenza di quello che viene partorito. E mira la differenza di quello che uh, danno la luce. Qualcosa di grande, Algo de muy grande, ha bisogno di più tempo. Más qualcosa di piccolo, Algo tan ha bisogno di poco tempo. De poco Però quello di cui noi abbiamo bisogno, Pero lo que è continuare ad essere costanti. Es Perché il risultato viene con, la viene con la costanza. E oggi vogliamo parlare proprio di questo. E oggi vogliamo parlare di questo che dobbiamo affrontare i nostri giganti perché le promesse che Dio ci ha dato las que Dios nos dio sono davanti a noi de però per poter entrare nella promessa, Pero para entrar en la promessa abbiamo bisogno che i giganti che sono a protezione della promessa, que los que están la promessa possono essere abbattuti È l'unica possibilità che tu hai per entrare nella promessa che tienes para tu e' soltanto quando veramente in Dio che noi riusciamo ad abbattere i giganti. E solo quando crediamo veramente in Dio possiamo uh, derrotare i giganti. Perché è una battaglia di fede. Perché è una battaglia di fede. Vogliamo leggere 2 Samuel capitolo 21? il secondo Samuel capítulo 21. Dal versetto 18 al versetto 22. Del versicolo 18 al 22. Lo 12? 18. Ah, 18. A 22. Bien. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibesha y hirió hirieron a Sar, que era de los hijos del gigante. Otra guerra hubo en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán hijo de Jare Oregim de Bethlehem, hirió a Goliath, Geteo. El hasta de cuya lanza era como un enjullo de telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde hubo un hombre de gran altura, el cual tenía doce dedos en las manos, y otros dos en los pies, veinticuatro en todos, y también era de los hijos del gigante. Este desafió a Israel, matólo Jonatán, hijo de Sima, hermano de David. Estos cuatro, estos cuatro le habían nacido al gigante en Gad, los cuales cayeron por mano de David. Por la la Bibbia ci dice che sono sempre esistiti i giganti. Erano esistiti prima del diluvio, diluvio però anche dopo. E anche la scienza ha recentemente trovato degli scheletri di giganti. E la scienza Scheletros di giganti. Persona alta 5-6 metri. Persona alta 5-6 metri. È stata ritrovata addirittura uno scheletro di una persona alta 10 metri. Alta 10 Quindi es sono esistiti questi giganti. Que sí Però hanno anche un significato spirituale per noi. Però un significato spirituale per noi. Cioè tutto quello che noi leggiamo nella Bibbia Biblia, erano guerre reali. Erano guerre reali. Però hanno anche un significato spirituale. Però hanno un significato spirituale. E questi giganti gigantes, rappresentano le grandi battaglie che noi dobbiamo affrontare. Representan las grandes batallas que tenemos que enfrentar para entrar en la tierra, en la tierra prometida. Porque cuando, la tierra promesa, porque cuando el pueblo de Israel llegó cerca de, cerca de la tierra prometida, mandó 12 espías, i cuales retornaron ¿no? y dissero: Veramente, las cosas son como Dios ha dicho. Veramente è una terra fertile. Realmente è una terra molto fertile. Veramente c'è il latte e c'è il miele. Veramente hai lecce e miele. Veramente. In serio? Portarono addirittura un grappolo di uva enorme che due persone lo dovevano mantenere. Hasta, hasta llevarono una uva che era tan grande che due persone tenevano che agarrarla. Veramente era come Dio aveva detto. Realmente era come il Piero aveva detto. Però. De però. C'era un però. Era un però. Non era la terra, non era pronta per noi, la terra non lista per noi. Ci stavano i giganti, Había gigantes, e c'erano le mura, i muros. La terra era promessa. La era però quella promessa loro l'hanno dovuta conquistare. Pero ellos que esta e questo, ha, questo è episodio della Bibbia è un grande insegnamento per noi. Este tiene una gran para Perché Dio ci fa sempre delle promesse. Perché Dio sempre però tu per poter entrare in quelle promesse en promesas, dovrai distruggere i giganti e le mura che ci sono a protezione che cosa rappresenta questa terra promessa? che significa la terra promessa? la terra promessa non è quella che è nel cielo, la non è la che nel cielo. stiamo parlando qui sulla terra aquí en la Dio ti ha fatto delle promesse per vivere bene qui sulla terra te para vivir bien aquí en la Dio tierra. ti ha fatto promesse per vivere bene qui sulla terra promesse per avere vittoria qua sulla terra e te tutto è stato già preparato per te y todo ya, ya está para ti. però per poter entrare in quello che Dio ti ha promesso Pero para en lo que Dios te prometió, devi distruggere i giganti que los anche Mosè quando stava entrando nella terra promessa entrò en prima in una parte che era da questo lato del Giordano entrò antes in una parte del Giordano prima di, di attraversare il Giordano antes de il Jordà, che non era la terra promessa che non era la terra promessa però loro la conquistarono lo stesso la conquistaron ma per poter entrare nella terra promessa entrare nella terra promessa dovevano affrontare i giganti que los cioè quando loro arrivarono vicino alla terra promessa quando della terra eh, affrontarono delle battaglie. Batallas, ma per entrare nella terra promessa c'erano i giganti. E questo rappresenta un momento della E questo rappresenta un momento nella nostra vita. Vida, dove già abbiamo vinto alcune battaglie. Donde forse ti sei convertito forse ti sei battezzato ti forse hai, fasso, hai fatto dei passi avanti hai vinto delle cose nella tua vita tu vida, ma ancora non sei riuscito a vedere quello che Dio ti ha promesso no sei ancora da questo lato del Giordano aún estás del otro lado del Jordán, perché per poter entrare nella terra promessa en la avrai bisogno di affrontare il gigante Mosè aveva vinto dei giganti in Egitto Egipto, che erano il faraone con il suo esercito su ma adesso per entrare nella terra promessa doveva battere altri giganti en ganar e fu Giosuè quello che entrò nella terra promessa e solo entrò nella en terra promessa i versetti che abbiamo letto oggi los que hemos leído hoy ci parlano di quelli che erano chiamati i valorosi di Davide Nos hablan de los que eran llamados los valientes de David. Eran i generali dell'esercito. Erano gli scanerali dell'esercito. Erano persone ganado grandes batallas. Y tutti erano di giganti. E todos eran matadores de gigantes. Habían visto Davide uccidere i giganti? visto David matar gigantes. Y habían aprendido da por David a matar gigantes. Mentre prima c'era Saúl. Mientras antes había Saul. E Saul, quando si trovava ad affrontare i giganti, si scappava. E tutte le persone che c'erano nell'esercito di Saul scappavano davanti al gigante. E tutte le persone dell'esercito di de Saul scappavano davanti al gigante. Adesso che c'era David, David, David aveva vinto il gigante. David cambiava il gigante. E tutte le persone che erano insieme con David vincevano i giganti. E tutte le persone che stavano con lui che avevano i Perché noi abbiamo bisogno di persone che vincano i giganti perché necessitiamo persone che ganano i giganti ed è arrivato il tempo che noi dobbiamo vincere i giganti e in cui i giganti immagina sì. che quando Davide tagliò la testa a Golia, che David le cortó la a Golia. e alzò la testa di Goliat di tutto il popolo partì e iniziò a prendere possesso di quella battaglia tutto il mondo si fu e iniziò a ganare questa battaglia perché Davide aveva vinto i giganti. Perché Davide aveva vinto il gigante. E Dio ci sta dicendo. sì, Dio ci sta dicendo. Sì, i pastori magari già hanno vinto il loro gigante. Bueno, che se i pastori già uh, hanno vinto il loro gigante. Però è arrivato il tempo che adesso ognuno di noi deve andare avanti e vincere la battaglia. Però è arrivato il tempo in cui cada uno di de noi deve andare avanti e vincere la battaglia. Perché tutti vogliono avere un re che combatta le proprie battaglie. Todos un re che sus per questo la gente vuole Saul come re. Per questo la gente vuole Saul come re. Ma Dio vuole renderci distruttori di giganti. Pero Dios que distruttori di Ed è arrivato il tempo che ognuno di noi inizia ad uccidere i propri giganti. E arrivato il tempo che ognuno di noi mate i propri giganti. Quali sono questi giganti? Quali sono giganti? Forse può essere il problema nella tua famiglia. Può essere un problema in tua famiglia. Può essere il problema sul tuo posto di lavoro. Può essere un problema in tuo lavoro. Può essere una malattia. Può essere una enfermedà. Può essere una situazione che non si risolve da anni. Può essere una situazione che non si resuelve desde hace anni. Una promessa che Dio ti ha fatto che non arriva da tempo. Una promessa che Dio ti hace che non llega desde hace tempo. Io non so che cosa è che tu devi vincere. Non so sé lo che tienes que ganare. Però una cosa so, algo sé, che se vuoi entrare in quello che Dio ti ha promesso, en lo Dios te prometió, ci sono dei giganti che dovrai sconfiggere. Que que perché ci sono i giganti? E perché i Giudici capitolo 3, Jueces, capitolo 3, versetto 1 e 2 ce lo spiega. Il versicolo 1 e 2 lo spiega. Porque ¿por qué Dios ha dejado estos gigantes? Porque muchos dicen, bueno, pero ¿por qué Dios mmm, los dejó vivos? No podía matarlos. Capítulo 3, versículo 7. Estas, pues, son las gentes que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, para que al menos el linaje de los hijos de Israel conociese, para enseñarlos en la guerra, si quise, fuese a los que antes no lo habían conocido. Perché ci sono i giganti? Perché i giganti? Perché è difficile conquistare? Perché è difficile conquistare? Perché Dio ti vuole insegnare la guerra. Perché Dio vuole insegnarti la guerra. In modo che tu la possa insegnare ai tuoi figli e ai tuoi nipoti. Perché la possa insegnare ai tuoi amici e ai tuoi nietosi. Perché nessuna promessa arriva se non è attraverso una guerra. Perché nessuna promessa arriva se non è attraverso una guerra. Amen tutto quello che Dio ti ha promesso tutto quello che Dio ti prometto tu lo otterrai attraverso una guerra. Lo con una guerra e anche i tuoi figli y tus hijos, e anche i tuoi nipoti y tus e quindi Dio vuole che noi impariamo a fare la guerra Dio quiere che aprendampo a fare la guerra per poter insegnare ai nostri figli e ai nostri nipoti ovviamente non parliamo di una guerra fisica no parliamo di una guerra fisica parliamo di una guerra spiritual ancoraimo di una guerra spiritual anni fa feci un sogno Hace unos años hice un sueño. Era el inicio de la mi conversión. Era el inicio de mi fe. E en esta conversión yo veía tante, tante monstruos que venivano, me venivano Ah, en este sueño veía muchos monstruos que ve, me venían encima. Y de lejos eran enormes. Pero yo en el sueño li guardavo? Pero nel sueño los miraba. Y yo, eh, li mettevo uh, diciamo visivamente in mezzo alle dita yo en medio de mis dedos, e facevo così con le dita y así con mis dedos. e questi mostri diventavano piccoli piccoli piccoli si volevano molto molto piccoli senza disapparti e poi arrivava un altro mostro. Altro e arrivava un altro mostro. Quindi io da lontano lo guardavo così. Io lo miravo así. E poi lo facevo così con le dita e lo yeah. facevo diventare più piccolo fino a sparire. Yeah. E all yeah. se desapare E all'inizio mm -hmm. della fede non capivo quello che significava. E all'inizio della mia fede non capivo quello che significava. Poi nel cammino ho capito. Però nel cammino ho Che per entrare nella terra promessa dobbiamo affrontare dei giganti. Yeah. Che per entrare nella terra promessa dobbiamo affrontare giganti. Yeah. E all'inizio questi giganti ti sembrano grandi. E yeah. all'inizio questi giganti ti parecen grandi. E le spie dicevano: eh, noi davanti a loro sembravamo delle cavallette. Le spie dicevano che davanti a noi parecem insecchi. Sembrano cose così grandi. Parecono cose così grandi. Però quando inizi ad usare la fede. Però quando usi la fede, tutto inizia a diminuire e a sparire. Tutto inizia a diminuire e disapparere. Perché quando tu credi in Dio. Perché quando credi in Dio. Nessun gigante può rimanere in piedi davanti alla presenza di Dio. Nessun gigante può rimanere in de piedi davanti alla presenza di Dio. Ed è arrivato il tempo di sconfiggere i giganti. Ed è arrivato il tempo di de derrotare i giganti. Come arrivò il tempo che Giosuè dovette vincere i giganti come è arrivato il tempo che gli uomini di David hanno dovuto imparare ad uccidere i giganti così è arrivato il tempo che ognuno di noi deve vincere i suoi giganti è finito il tempo in cui vabbè Saúl va a combattere la guerra non è arrivato il tempo che ognuno di noi deve imparare a fare la guerra e vincere le sue battaglie quando Davide ha deciso di andare a combattere contro Goliat quando Golia, Saúl gli ha messo addosso la sua armatura Saul le puso su armatura encima. Però con quell'armatura, Saul non è riuscito a muoversi. Però con ess' armatura David non pudo muoversi. E dov' andare con armi strane? con armas raras? Con una mazza, con una barra, con una fionda, una onda, cinque pietre, unas sbrocas. Che go Gol e Goliel gigante lo ha guardato e ha detto "Ma che ma che vuoi fa?" Che il gigante lo miro e dice "Però tu che tu che haces? Che ma pensi, pensi che sono un cane che viene contro me con una mazza? credi che sono un perro che viene a incontrarmi con una barra? Però Davide aveva capito Davide aveva che i giganti non si vincono con le armi naturali, los no ganan con armas ma con le armi spirituali. Sino que con armas Saul aveva le armi naturali: Saul armas aveva armatura, aveva spada, Tenía però con queste armi non poteva vincere il gigante. Però estas armas non podía ganar los gigantes. Ma cuando gigante. Ma quando David se fue en contra del gigante gli disse una cosa. Le dijo algo. Tu vieni contro di me col giavellotto, con la spada, con lo scudo. Tu vieni con armas, con spade y escudos Ma io vengo contro di te in nome del Signore. di te nome del Signore. Ti taglierò la testa. Ti cortaré la cabeza. E darò la tua carne a mangiare agli uccelli del cielo. Gli tu carne a los, uh, los del cielo. E non aveva la spada. non tenia ni spada. Immagina come tagli la testa ad una persona senza avere la spada. Come le la cabeza a una persona senza tenere la spada. Però aveva la fede. Tenia fede. E grazie a quell'arma spirituale, spirituale. Con una mazza e con una fionda. Con una barra e una onda, uccise un gigante. gigante. Non lo so, quando ero ragazzo in Italia. In Italia con le fionde cacciavamo le lucertole. Con le ondas uh, capturábamos la. come si. la Checo, non no lo so come si chiama. inserto. la <risas> bueno, L Checo. L Checo, no? come si chiama? come la iguana pequeña. una iguana con... muy pequeña. no? Jecos. così. <risas> <Pau. risas> sí. con la onda. per fari prendere paura. per farle prendere miedo? Immagina come tu con un'arma del genere puoi andare con un gigante che era alto più di 3 metri. Immaginati tu con un'arma così, devi un gigante di 3 metri. E che aveva una lancia altissima. Che aveva una lancia enorme. Aveva una spada enorme. Teneva una spada enorme. Uno scudo, un'armatura. Uno scudo e un'armatura. Che solo a vederlo da lontano la gente aveva paura. Che solo con verlo da lejos la gente aveva miedo. E David, che era molto piccolino, eh. E David che era molto piccolo. Si dice che aveva circa 16 anni in quel momento. Se dice que tenía como 16 años. Y no era muscoloso, no fatto la palestra. No tenía músculos, no Yo había ido al gimnasio. No era campeón del mundo de bodybuilding. No era campeón del mundo de bodybuilding. Pero probablemente tenía un físico normal, asciutto. S sí. Sino que probablemente era muy delgado. Con una maza y con una fionda. Con una barra y una onda. Andar un en contra de un gigante. Però David sapeva che Dio era con lui. Però David che Dios con él, perché aveva ricevuto un'unzione per diventare per re. Però finché David non avesse ucciso il gigante, Però hasta que David non, a gigante non poteva diventare re. Non poteva volersi re. Non so se mi state comprendendo. Non so se mi Anche se Dio ti ha fatto una promessa. Anche Dio ti ha una promessa. Finché tu non uccidi quel gigante. Hasta que no mates gigante. Tu non puoi entrare nella promessa. Il popolo di Israele. Quando arrivò dove c'erano i giganti. Non hanno avuto paura dei giganti. E non sono entrati nella terra promessa. E non entrarono nella en terra promettida. E' dovuto cambiare una generazione tuvo que cambiar toda una generación, delle que la i Para que llegasen personas que tenían fe de matar gigantes. Y quelle en estas personas entraron en la tierra prometida. no sé si me entienden ¿No entiende? Que Dios dé la fuerza che diosnos della forza di de combattere le nostre battaglie di pelear nuestras batallas perché altrimenti quelle promesse andranno ad altre persone perché no estas promesas le irán a otra gente E forse nosotros hemos recibido promesas perché magari ci sono state delle persone che non hanno combattuto contro i loro porque, porque personas que no pelearon con sus gigantes Mi estás mudaden è arrivato il tempo che ognuno di noi deve combattere il proprio gigante ed entrare nella propria promessa per poter fare questo non ti devi concentrare sul gigante le persone che sono scappate dalla terra promessa, gli esploratori hanno fatto una descrizione dettagliata del gigante Describieron muy bien al gigante, con detalles. es ah, alto tanto metro. Es alto X metros. No Me parecíamos de cavallette. caballetes. los leocustos. Ah, y las muras son muy altas, son muy fuertes. Los muros son muy altos y fuertes. Cioè, loro erano su era forte o sea, ellos estaban enfocados en lo, difícil, en lo fuerte que era el gigante. En vez <risa> de concentrarse en cuanto era fuerte el dios invece di enfocarsi in quanto en fuerte era Dio. Che que è quello che fece lo Giosuè e Cale. Che è quello che que dissero Josua e Cale. Che disse noi andiamo là, ce li mangiamo come pane. E se noi andiamo là, li comiamo come pane. Ma come, quelli sono alti, quelli sono così, sono così. Però come se sono alti, sono così, son così. Sì, sí, ma se Dio è con noi, ce li mangiamo come pane. Bueno, Però se Dio sta con nosotros, lo comeremo come pane. Quindi le dieci guardavano al gigante. Los 10 miraban al gigante. A quanto era forte il gigante? Allo forte che era el gigante. Altri dos guardavano a quanto era forte il Dio che vince il gigante. altri due miraban a lo fuerte que era Dios. E oggi lo que tú estás mirando hoy. Farà la differenza nel posto dove tu andrai. Hará la diferencia en el lugar donde irás. Perché coloro che guardavano i giganti, los que los sono morti nel deserto, se nel senza vedere la terra promessa. Sin ver la ma quelli che guardavano il Dio, Pero los que a Dios che vince i giganti, que gana entrarono nella terra promessa. Entraron en ci entrarono un po' più tardi, ma ci entrarono. Entraron mi state comprendendo quello che voglio dirvi questa mattina? Lo Spirito Santo ci sta dicendo che è arrivato il tempo che ognuno di noi vinca la sua battaglia. Il nemico vuole metterti timore e farti vedere quanto è forte e insegnarti forte Quando un giorno capitò una battaglia molto simile un giorno passò una battaglia molto simile tra Josafat e il re di Siria e il re di Siria e quindi il re di Siria mandò un'ambasciata al, al, al re Jonathan Siria... oh, il re oh, di Siria il re di Siria mandò un, ah, un messaggio il bueno, re di Siria mandò un messaggio a Josafat al re Josafat e questo messaggio glielo mandò in lingua ebraica e se lo mandò in ebraico in modo che okay. tutti quelli che erano lì dovevano ascoltarlo. Para que todos los que ahí que e diceva in questo messaggio. In questo messaggio decía... Non vi ingannate. Dio non vi può aiutare Dios va il Dio delle altre nazioni non gli ha potuto aiutare El Dio di otras non come abbiamo distrutto gli altri distruggeremo anche voi come abbiamo distrutto a meno che non vi arrendete a menos que nos se vi arrendete si os rindéis, vi, ar vi daremo la vita in salvo vi faremo salvare la vostra vita, os salvare la vostra vita. Amen. <ride> però Giosafat risponde una cosa diversa però Josaphat dice algo diferente. Lo possiamo leggere in 2 Crónica, capítulo 20? Lo possiamo leggere in 2 Crónica, capítulo 20. Il versetto 15. Versicolo 15. 20. 15. <coughs> e dice: Oid, Judas, e voi, moradores di Jerusalem, e tu, Rey Josaphat, che guarda os dice così: No temáis ni os ameneghés delante di de questa gran multitud. Porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La guerra no es nuestra. La promesa es la nuestra. La promesa es nuestra. Pero la guerra no es nuestra. Porque la guerra es de Dios. Porque la, es de Dios. Porque la nuestra, promesa nuestra promesa es el plan que Dios ha la humanidad. Es el plan que Dios tiene por la humanidad. Así que la guerra que estamos combatiendo no es la nuestra, sino la suya la promessa è la nostra, la è nostra. però il piano è il, suo. Però il plan è il suo la guerra è la sua l'unica cosa che Dio ci chiede lo único Dio nos pide è di credere in Lui e di combattere la battaglia. Es creer in Lui la battaglia perché la battaglia è del Signore perché la battaglia è di Dio non dobbiamo temere no que temer. lo dicevamo domenica scorsa lo diciamo el domingo che la parola non temere che la parola non temas è scritto 365 volte nella Bibbia 365 veces en la una volta per ogni giorno una vez per ogni giorno quindi non devi temere no devi avere fede in Dio solo fede in Dio quindi forse stai vivendo un tempo con problemi sul lavoro Quizás tengas un problema, uh, unos problemas, unos el trabajo. E io ti ha fatto una grande promessa economica sul tuo lavoro. Io stessi su una gran promessa economica in tuo lavoro. Forse stai vivendo problemi di crisi sí. nella tua famiglia. Sta passando por problemas de crisis en tu familia. Però io ti ha fatto delle grandi promesse per la tua famiglia. Però io stesso grandi promesse in tu famiglia. Forse sei stato diffamato, forse sei stato esposto all'ingiuria delle persone. Te más de ti E Dio invece ti ha promesso grandi cose. Io non so quello che tu stai attraversando. Io non so sé quello che passando. Però prima di entrare nella promessa. dovrai anche di entrare nella promessa. Dovrai abbattere il tuo gigante e per vincere il tuo gigante tu, gigante tu non hai bisogno né di spada e né di armatura, no armatura. l'unica cosa di cui hai bisogno è di credere in Dio in perché la battaglia appartiene a Dio la battaglia le a Dios. e l'interesse di Dio è che tu vinca questa battaglia e lo che Dio chiede è es che que tu guardi questa battaglia. Dobbiamo solo avere fede. Solo dobbiamo avere fede. E avere fede fe. significa credere in Dio. Significa credere in Dio. Qualcuno dice: Ma non è la stessa cosa? Alguien dice: Non è lo mismo. Non è la stessa cosa. Non è lo mismo. Perché tanti dicono di avere fede. Perché molti dicono di avere fede. Però non credono. Però non credono. Sapete, un giorno c'era un uomo. Non racconto spesso questa storia, no? Uh, sempre raccontato questa storia di che aveva un uombre eh, nelle cascate del Niagara Falls, nelle cascate del Niagara e che era una persona di queste che fa l'equilibrista e era una di che fa l'equilibrista e quindi mi mise un filo lungo tutte le cascate del Niagara e un e lo puso uh, nelle cascate e c'era una grande folla che era lì per vedere quest'uomo che faceva questa Traversata sopra questo filo, e aveva mucha gente ahí per vedere. Questo hombre che que passava per la cascata, e quindi tutti quanti là, bravo, ce lo puoi fare, e tutti, bravo, si puedes hacerlo. Voi credete che io lo posso fare? Voi creen che io sí, lo posso fare? Si, sí, tu lo puoi fare. Si, tu puedes. E quindi, l'uomo si mise sulla corda. il hombre se puse sulla cuerda, e arrivò dall'altra parte, e llegò all'altro lado. Aveva una, una mazza lunga. Tenía una barra di madera. E faceva l'equilibrio mentre camminava. E faceva l'equilibrio mentre camminava. Però tranquillito l'uomo cammina, cammina, cammina, arriva dall'altra parte. Poi l'uomo tranquillo si è dall'altro lato. E poi dopo torna. Ira volle. Tutti quanti... Eh bravo, bravo. E tutti eh. bravo, bravo. E lui dice: Voi credete che io lo posso fare con una sedia sulle mie spalle?. E dice: usted credete che io possa farlo con una silla sulla la spalla? tutti quanti Sì, sí, lo puoi, sí, puoi sí. fare, sì. Sí. E tutti dicono: Sì, sí, che puoi, puoi farlo. E quindi l'uomo si mette una sedia sulle spalle. E il si pone una sedia sulla spalla. E cammina. E cammina. Prima dall'altra parte. E llega all'altro lato. E yeah, tutti dicono: bravo. E torna indietro. E vuelve atrás. Tu parli: Bravo, sei il migliore. Bravo, sei il migliore. Puoi fare qualunque cosa. Puoi essere quello che vuoi. Non c'è nessuno come te. Non hai nadie come tu. E quindi lui dice: Voi credete che io lo posso fare? Y dice, ¿usted creen que yo puedo hacerlo? Con una silla sobre las espaldas. Con la silla en los hombros. Y con una persona sentada sobre la sedia. Y una persona sentada en la silla. Y tú te guardas, sí, lo puedes hacer. Y todos, sí, puedes hacerlo. Eh, bravo, tú ce la puedes hacer. Bravo, tú puedes. Ok, ¿quién quiere salire sobre la sedia? Vale, ¿quién quiere sentarse ahí? <risa> nadie quiere sentarse en la silla. Perché una cosa è credere con la tua bocca. Perché è con tua bocca. E un'altra cosa è salire sulla sedia. E un'altra cosa è subire la silla L'unica maniera che tu hai per vincere il gigante che gigante è salire sulla sedia. È subire la silla Una cosa è credere che Dio possa uccidere un gigante. Algo è credere che Dio possa matare un gigante. E un'altra cosa è prendere una mazza, una fionda e andare contro il gigante. Un'altra cosa è trovare una onda, una barra di madera e di incontro. Non so se mi state comprendendo quello che voglio trasferire Non so se si entiende quello che quiero dire. L'unica maniera che tu hai per prendere la terra che Dio ti ha promesso. La unica maniera che tienes per avere la terra che Dio ti ha È salire sulla sedia di Dio. È subire la silla di Dio. è credere veramente in quello che Dio ha detto. Es credere realmente in lo che Dio ha dato. Perché la Bibbia dice in Marco capitolo 11 Perché la Bibbia dice in Marco capitolo 11, Dal verso 22 al verso 24. del versicolo 22 al 24 capítulo 11 sí, y respondiendo Jesús les dijo tened fe en Dios porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte quítate y échate en la mar y no dudare en su corazón mas creyere que será hecho lo que dice lo que dijere le será hecho por tanto os digo que todo lo que orando pillaréis, creed que lo recibiréis y os vendrá creed que te diceverlo cree che lo vais a recibir E lo terré. E lo Davide, ma tu realmente credi che Dio contigo? Davide, ma tu credi che veramente Dio ha scelto per essere rey? David, realmente credi che Dio te per essere re? Sì. Sí, E allora lascia il gigante. Puoi pues il gigante. E cosa fece, David? ¿Y qué hizo Davide? I che so Davide? Pesa la mazza. tomó su barra. Presa le pietre con la fionda sus rocas con la onda, e andò contro il gigante. Y se fue gigante. Perché Davide sapeva. che David la vittoria dipende dal Signore. Che la vittoria dipende da Dio. Non dipendeva dal gigante. No del gigante. Non dipendeva dalle armi. Dipende Ma dipendeva dal fatto. Che Dio aveva stabilito che lui doveva essere il re. Che Dio si aveva stabilito che lui doveva essere il re. Davide sapeva che non poteva morire. Davide che non poteva morire. Perché doveva diventare re. Perché deve che essere re. E quindi dici: io posso andare contro il gigante. E se io posso andare incontro il gigante. Tanto non morirò. Non voglio morire. Perché devo essere re. Perché devo che essere re. Perché Davide a quello che Dio aveva detto, ci credeva veramente. Perché Davide realmente credeva a quello che Dio dice. E noi ci crediamo veramente. E noi realmente lo creiamo. Ma lo stiamo credendo veramente? Però realmente lo creiamo. Ricordo una sorella. Guarda un hermano. Mi disse: Apostolo: io credo che Dio mi ha mandato ad evangelizzare. Mi dice: Apostolo, io che io credo che Dio mi ha mandato a evangelizzare. Perfetto! E quando vai a evangelizzare? Bene, quando vai. E eh, non lo so, adesso ciò da fare. è che ora sto occupato. Devo lavorare. Devo lavorare E poi c'ho la casa. Tengo la casa. E poi c'ho i figli. E i figli. Ma allora ci credi o no? Però lo credo o no? poi leggi la storia invece di donne però leggi la di mujeres come alcune che sono state usate per grandi risvegli come alcune che sono state usate per grandi svegli che avevano sei figli che avevano sei figli e iniziarono e... ad evangelizzare per tutti gli Stati Uniti d'America portandosi dietro figli piccolini e iniziarono ad evangelizzare per gli Stati Uniti portandosi i figli non è più tempo delle scuse. non è tempo delle scusate è il tempo della fede è tempo della fede la promessa sta là la promessa sta lì. Ci devi solo entrare. Solo que entrar. Però c'è un gigante davanti. Hay un gigante por delante. Ed è tempo che questo gigante cada. Y es de que este gigante se caiga. Quindi stamattina Dio ci sta dicendo esta Dios está che è arrivato il tempo di affrontare i nostri giganti. Que llegó el de per entrare nella promessa che Dio ci ha dato. Per entrare en nella promessa che Dio ci ha dato. Perché questi giganti siamo noi che dobbiamo ucciderli attraverso la fede. Porque nosotros tenemos que matar esos gigantes con fe. Amén. Bueno, eso, vamos a tener un momento ahora para pregar. Así que queremos tener un momento para orar. Saludamos también a las personas que nos seguimos en directo a través de Facebook. Saludamos a los hermanos en directo en Facebook.